Ciao ragazzi, ben ritrovati anche oggi sul mio canale. Quest'oggi nuovo tutorial, una richiesta che è stata fatta qualche settimana fa. Brano di Alanis Morisette, You ought to know. Se la pronuncia non è corretta, dai scusatemi, non sono proprio madrelingua. Però eh, ci provo, dai. Ho scaricato la parte da un live che mi è piaciuto parecchio. Vi invito a scaricare il PDF che trovate qui sotto. Brano che vede un groove particolare. Guardiamo subito un po' quello che sarà il nostro groove base, soprattutto della parte della strofa, perché sul ritornello varierà un pochino, ma lo vedremo in seguito. Appunto groove che vede sull'1 cassa sul primo ottavo puntato cassa sull'ultimo sedicesimo charleston in ottavi sul 2 rullante sul primo ottavo puntato anche qui quindi un colpo di cassa sull'ultimo sedicesimo attenzione il charleston primo ottavo quindi quello insieme a rullante sul secondo ottavo abbiamo due sedicesimi di cui sul secondo abbiamo un'apertura che corrisponde insieme al colpo di cassa. Sul 3, abbiamo primo ottavo di pausa, sul secondo abbiamo cassa. E charleston, anche qui con una leggera apertura. Sul 4, rullante con charleston in ottavi. 2 four Torniamo all'inizio e vediamo la nostra introduzione. Qui abbiamo un lavoro tutto sul rullante. Attenzione perché ci saranno appunto delle note accentate che andiamo a vedere nel dettaglio. Allora sul primo quarto troviamo i primi due sedicesimi divisi in trentaduesimi. In questo caso vi consiglio di usare un rullo 5 e quindi utilizzare i colpi doppi sui primi quattro colpi. Sugli ultimi sedicesimi due colpi singoli. Sul secondo quarto abbiamo... Sempre 4 sedicesimi tutti in colpi singoli Abbiamo un accento sul primo e sul quarto sedicesimo Sul 3 sempre stessa divisione Abbiamo invece un accento sul secondo sedicesimo Sul 4 troviamo 3 sedicesimi e alla fine 2 trentaduesimi Quindi un altro colpo doppio In questo caso l'accento lo troviamo sul primo sedicesimo Vi consiglio sui colpi che non sono accentati 1, 2, 3, 4 Sempre nell'introduzione misura che precede la strofa. Stessa figura per quanto riguarda i primi due quarti. Sugli ultimi due quarti invece cambia. Io ho indicato... Una cassa sulle varie del 3 e un flam sul 4 sempre sul rullante. Non si capisce bene se prima dei due colpi di cassa ci sono magari dei colpi leggeri di rullante. Quindi se siete più comodi fate due sedicesimi appunto sul rullante appena prima. Vi sono le ultime due misure appunto dell'introduzione. 1, 2... Che vede il nostro groove di base che abbiamo visto in precedenza. Troviamo appunto due giri di strofa. Primo giro che vede una piccola variazione sul secondo finale, in cui sul 4, troviamo diviso sul rullante un ottavo e due sedicesimi. 1, 2, 3, 4, 1, 3 secondo giro di strofa che vede sempre sul secondo finale il lancio che ci porta al nostro ritornello lancio che vede sul primo quarto la nostra figura quindi ottavo puntato e ultimo sedicesimo sulla cassa, sul 2 rullante e sull'ultimo sedicesimo abbiamo due trentaduesimi sempre sul rullante. È quasi come fosse un drag, quindi una ciaccatura che anticipa poi gli altri sedicesimi sul rullante. Sul 3 diviso appunto in sedicesimi due colpi sul rullante, due colpi sul primo tom. Sul 4 sempre in sedicesimi, primo colpo sul secondo tom. Due colpi sul timpano e sul quarto colpo cassa e crash insieme. 2, 3, Appunto arriviamo alla nostra strofa, prima misura che vede sull'1, due ottavi di cassa insieme a due colpi di crash, sul 2, appunto colpo di rullante, sul 3, la nostra figura di un ottavo puntato e ultimo sedicesimo tutti entrambi sulla cassa, sul quattro rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo. Seconda misura in cui si ripete questo groove, attenzione sul 3, sull'ultimo sedicesimo che abbiamo sulla cassa, abbiamo due trentaduesimi sempre sulla cassa. Terza misura che non varia, primo finale con una piccola differenza sul 4 in cui troviamo la cassa sull'ultimo sedicesimo. Insieme al Crash anziché essere sull'ottavo come era in precedenza, rifacciamo tutto il giro e arriviamo al secondo finale. Secondo finale, appunto, che vede sull'1 primo ottavo puntato sulla cassa insieme al Charleston, sull'ultimo sedicesimo, due trentaduesimi di cassa, sul 2 rullante. Sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo due trentaduesimi di cassa, questa figura poi si ripete fino alla fine della misura. Chiude la misura successiva con un flam sull'uno sul rullante. Prendiamo la nostra strofa, nel primo giro troviamo una variazione sul secondo finale, troviamo la base sempre del nostro groove, sul 3 troviamo sul secondo ottavo un colpo di rullante e sul 4 quattro sedicesimi sempre sul rullante. One. Tutta la parte si ripete poi fino alla fine del secondo ritornello. Vediamo il nostro special in cui ritroviamo appunto la frase che veniva suonata nell'introduzione su rullante con qualche piccola variazione. Appunto sull'uno troviamo un colpo di cassa sul primo ottavo puntato insieme al crash. Poi sull'ultimo sedicesimo appunto iniziamo il nostro fraseggio su rullante. Gli accenti che si ripetono come in precedenza, quindi la figura non cambia. Seconda misura in cui però poi troviamo alla fine, sull'ultimo sedicesimo del quattro, cassa e crash. Quindi poi in loop suonerà così. Sì. All'ultima due misure, che appunto precedono l'altra strofa, in cui sull'ultima parte troviamo appunto sul 4 un flam surrullante. rullante. Ve lo suono così lo capiamo meglio. 1, 2, Arriviamo alla nostra ultima strofa in cui sul primo giro, secondo finale, troviamo una misura con un lancio diverso dal solito. Punto secondo finale che dura due misure, lo vediamo nel dettaglio. Prima misura, il nostro groove di base con sul 4, troviamo una piccola differenza in cui sull'ultimo sedicesimo troviamo un colpo di rullante. Misura successiva che vede sull'1, secondo ottavo con un flam sul rullante. Sul 2, secondo sedicesimo flam su il tom, in questo caso io vi ho indicato il primo, sul tre, sul battere flam sul timpano e sull'ultimo sedicesimo colpo di rullante, sul 4, tutto in sedicesimi, primo colpo sul rullante, secondo tom, timpano e sull'ultimo sedicesimo cassa e crash. 1 2 3 1 2 Arriviamo al nostro ultimo ritornello, sono due giri. Sul primo giro, secondo finale, troviamo la nostra figura che ha sull'ultimo sedicesimo i due trentaduesimi di cassa. Sulla seconda misura, sempre stessa cosa sui primi due quarti, sul terzo e ultimo quarto troviamo rullante, sul tre due ottavi, sul quattro, quattro sedicesimi. Il nostro ritornello procede e la canzone finisce appunto con lo stesso finale degli altri ritornelli. Questo sono un po' le cose principali della canzone, mi raccomando anche qui scaricandovi il pdf seguite bene la struttura, lavorate su ogni parte separatamente. Poi mettete insieme e suonatevela. Vi consiglio magari inizialmente di suonarla a una velocità inferiore perché sembra facile ma una volta messa insieme è abbastanza tostarella, devo dire. Spero che appunto vi sia piaciuto anche questo tutorial. Se avete altre richieste, come vedo che stanno arrivando, fatele pure. Io metterò in cantiere tutto il lavoro e nelle prossime settimane cercherò di sviluppare tutti i tutorial che sono stati richiesti. Non mi resta, come sempre, augurarvi buon divertimento e un buon groove ci vediamo alla prossima ciao ragazzi